Anche qui a New York vengo continuamente fermato ogni 5 metri da parte di richieste di miei fans che vogliono comunque farsi una foto, vogliono farsi un autografo, però io voglio dirvi una cosa bisogna sempre dedicare del tempo alle persone che comunque ti amano a delle persone che vogliono comunque una foto, un qualcosa con te, non, non bisogna fare gli snob o le persone che se la tirano, io non me la tiro assolutamente, qui abbiamo tre mie ammiratrici che di sicuro vorranno una, una foto, un autografo, un qualcosa e io mi fermo per farvi capire che il successo non è che mi ha montato la testa, io mi fermo con loro a parlare, a discutere perché loro sono il mio pubblico, le persone che mi amano, Volete una foto? No Have, uh, Do you speak Italian? No No? Why? We're not Italian Do you know Cesare Deserto? No. Uh, Is suo programma a cage crazy? Do you know? No I'm Cesare Deserto I'm uh, famous in Italy Very famous I do a radio I, I do a movie, interview uh, You don't know me? Purtroppo non sempre scherzano perché comunque tutti mi conoscono, ma fermano, vanno però. Sono un po' timide, ma non... Good evening. Hi. Hi. Hi. How are you? Good. Where are you from? Here. Here. Do you speak Italian? No Do you speak Italian? No. No. She no. does? No. no. Sì. Ciao. Ciao. Why? Why? è italiano, italiano, radio, radio italiana. Italia 1, per Italia 1 e poi Radio Dimensione Suono La facciamo? Dopo un'intervista? Ok, buona. ciao, ciao, buona serata Ok, sono conosciuto perché in Italia sono un famoso uh, actor Io faccio un'intervista e the. visto l'uomo che dice bye? Perché mi conosco, sono famoso Vabbè, ma hai mai stato in Italia? No, no. Why? <laughs> Italy, the most nation beautiful in the world. Why not? I don't know. Ma uh, do you want to uh, yes, go? You can take us if you want to. Yes? You are my guess. You are my guess, ok? But I have an important question for you. Do you know Cesare Deserto? No. No. No. No. no. <laughs> Cesare Deserto and his program, A Cage Crazy, Una Gabbia Di Matti? <laughs> <I'm like laughs> so confused, what? Lady, I'm Cesare Deserto! <laughs> Sorry, I, I, in Italy when I walk, uh, cioè million of girls say, ah, Cesare, uh, take a pic, you're a uh, senior, and you don't know me. No. Uh, an Another question now Do you know Cesare Deserto? No, no ancora! Ci vediamo, va. ciao! Siamo qui a Times Square, andiamo a fare un giro per le vie di New York, la Grande Mela, ma cosa vedo di fronte a me? Dove è possibile? trovare i due supereroi dove è possibile Spider-Man Ah, guarda Spider-Man Italian, Italian uh, video, hey. How are you Spider-Man. Eh! Spider. -Man? Yeah. Spider -Man. I was your life in uh, New York. Eh, yeah, America. America. <laughs> America. I'm Italian, come America. I'm your fan. Yeah. together Spider-Man. Ba ba Batman Warriors. Okay. Batman. Batman. Batman. Iron Man? I Iron Man. No No No uh, in No No No Difficulta? No Do you know Cesare deserto è una gabbia di marzo? Ok, sì Do you know? Sì, sì Do you know? No Yes, do you know? <laughs> Cesare deserto una gabbia di marzo, ok? I'm Cesare deserto, I'm friends in Italia I do interview Ok? Yes! Spider-Man, thank, thank you, No, dove li trovi, dove li trovi i tuoi supereroi, se no qui a New York? Dove li trovi? Capitano America conosceva Cesare Deserto. Ho detto tutto.